Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare TED-ED, raggiungibile dall'indirizzo ed.ted.com. TED-ED sta per Technology Entertainment Design e a noi interessa per creare lezioni interattive sia nella situazione della didattica a distanza che nella situazione quindi di didattica ordinaria. Eh, questo sito ha come obiettivo di estendere le conoscenze e di rendere partecipi gli studenti, si inserisce un video, si aggiungono domande a scelta multipla o aperta, si possono inserire contenuti. Per l'approfondimento possono essere inserite discussioni e dire cosa gli studenti potrebbero fare. L'archivio a cui ricorre TED-Ed è immenso, costituito dalle video lesson degli utenti e dai video di YouTube relativi a un topic cercato. Agli studenti sarà possibile accedere ai contenuti preparati con il link inviato dal docente. Indicando il loro nome. I docenti potranno accedere al report delle risposte date dagli studenti. Ora eh, è il momento di entrare. Eh, eh, possiamo entrare come student, here, educator e eh, parents. Eh, noi eh, entreremo come educator star e. Eh, Abbiamo eh, quindi la possibilità di registrarci con Register All Sign In eh, se siamo già registrati. Io faccio sign in. Prima eh, co eh, continuo con Facebook perché sono, mi sono registrata con Facebook e questa è l'interfaccia operativa di ArteDead. Prima eh, comunque di eh, esplorarla volevo eh, mostrarvi alcune caratteristiche di TED-Ed relative al creare lezioni interattive nello spirito della Flipped del Classroom. Ehm, TED-Ed Lessons sono delle, quindi lezioni interattive, chiedono agli studenti di operare. Sono tipiche della didattica FLIP o EAS, episodi di apprendimento situati. Tengono eh, presente l'idea dell'interattività, eh, dell infatti contengono domande e quiz. Si possono aggiungere istruzioni, immagini, link, prevedono discussioni. Sono socializzabili sui social per mail, per link, possono essere fruite in ogni momento. Gli studenti possono decidere di vederle secondo i loro ritmi e tempi personali. TED -ED fornisce, come vi dicevo, un immenso database a cui attingere video brevi. Eh, sono mh, eh, quindi le TED Lessons dei video si fondano sulla didattica individualizzata e aprono uh, forum qui eh, siamo eh, nel, nell'interfaccia che andiamo ad esplorare in discover come vedete eh, trovate le lezioni le lessons basate su video organizzate età e materia ok adesso andiamo a vedere questo tra cui scegliere poi abbiamo uh, series che uh, è delle, questo è il secondo eh, sono i video organizzati per, come potete vedere, organizzati per temi e poi in Discover troviamo anche il blog per gli aggiornamenti di uh, TEDxEd e eh, per tutte le nuove eh, quindi, te, eh, notizie eh, di TEDxEd. Poi il create andiamo eh, successivamente, nel 3 abbiamo il manage mh, le lezioni, le lezioni eh, possono essere eh, modificate, vedete quelle mh, che ho eh, mh, messo posso andarle a modificare, quindi nel manage e ho anche le... Mh, qui le, le discussion e i commenti che eh, sono state eh, messe. In support ho la uh, possibilità con nominate di nominare eh, gli educatori per lavorare con TED, di uh, sostenere uh, TED e uh, poi in shop nel negozio di acquistare stampe personalizzate ispirate a uh, TED. Ora andiamo a Create, Lesso, Create, qui nella casella di uh, ricerca dovrò ricercare un uh, video e um, in questa zona uh, qui eh, mette, posso mettere un link a un video che, eh, che di mio interesse oppure cercare un video attraverso una domanda oppure attraverso un nome ad esempio posso scrivere cos'è qui cos'è il Coronavirus. Così mi restituirà avendo scritto in italiano le risorse in italiano. Okay. Vado, invio e uh, questi sono le, i risultati della, della ricerca. Di brevi video sul coronavirus prendiamo il primo ecco ed è del ministero come vedete della, della salute da subito una piccola introduzione e, e vado su uh, continuo mi, eh, mi piace questo video da proporre alla classe vado su continuo e um, eh, nel posso eh, qui eh, mettere il titolo, accettare quello che mi propone. Magari coronavirus lo metto mh, dopo. Eh, questo con, con uh, l'hashtag cancello e lo metto qui ok uh, ho 41 uh, caratteri disponibili action save ok uh, con uh, let's uh, begin uh, posso qui introdurre la lezione con, uh, uh, con delle brevi uh, frasi con delle brevi quindi eh, sì, frasi introduttive, ad esempio considera questo video come uno stimolo per riflettere. Ed approfondire. Ok, ho ancora 330 caratteri disponibili, posso scrivere molto di più, e uh, l'action è save. Ok, uh, ora vado in uh, think, posso in think formulare delle, delle domande delle domande che possono essere di due tipi, a, a risposta multipla oppure a, a aperte. Facciamo una eh, risposta multipla, la eh, questione, potrebbe essere, va bene, mettiamo una tanto per mh, dimostrare eh, qualcosa, cos'è il eh, coronavirus? Ah, sono andata giù. Ok, la prima possibile risposta potrebbe essere... Ehm, eh un virus che appartiene ad una vasta famiglia di eh, virus questa sarà la risposta giusta e quindi la marco come answer correct e poi eh, potrebbe eh, la, una seconda risposta eh, da mettere sarebbe potrebbe essere eh, una sindrome socio-sanitaria Okay. l'altra risposta potrebbe essere è un virus dovuto a fattori ambientali e genetici ok e potrei aggiungere altre eh, possibili risposte vado in, uh, in save ok e quindi ho messo domande alla risposta multipla potrei anche mettere una uh, domanda a risposta aperta esempio come si diffonde il contagio okay. anche qui vado in save Uh, e posso aggiungere poi ulteriori uh, domande se volessi a scelta multipla o a risposta aperta vado in, uh, in dig dipper in dig dipper posso decidere uh, di aggiungere qui delle risorse eh, aggiuntive da esplorare sull'argomento per estendere l'esperienza di apprendimento in questo modo la possibilità di offrire opportunità a coloro che hanno svolto già il compito di base di, espan di espandere le loro conoscenze il compito di base consisteva nel rispondere per esempio alla domanda alle domande che abbiamo eh, a posto ho 7000 e... 500 caratteri eh, disponibili e eh, quindi eh, vado a mettere qualcosa penso di aggiungere un link a Wikipedia esempio ok vedete che mi dà il link a, a Wikipedia Potrei anche <coughs> aggiungere un'istruzione qui se, se desideri approfondire. il link quindi a wikipedia save ok vedete che è attivo il link e poi ho la, la zona del discuss possono essere qui uh, inserite uh, le, ho 750 caratteri eh, disponibili. Eh, potrei mettere mh, de della, de così, un, una frase, potrei eh, mettere delle considerazioni per eh, avviare la discussione. Allora, potrei scrivere qui le misure a tutela della salute da parte dei politici devono Mediarsi con il parere della scienza e eh, della scienza e eh, con gli interessi. cosa ne pensate ok eh, qui eh, mettiamo magari esprimete qui nell'option, esprimete liberamente le vostre considerazioni. Vedete che sempre ho... Mh, che sempre ho la possibilità di formattare il testo di inserire dei, uh, dei link e di mettere comunque anche molto testo che spieghi meglio agli studenti che cosa devono fare nella discussione save quindi ho aggiunto la, il discuss nella... Mh, eh, quindi il discuss è fatto potrei aggiungere una nuova discuss e poi eh, add eh, finally eh, qui delle considerazioni eh, eh, riflessive finali eh, in modo da dare qualcosa agli studenti su cui pensare anche qui possiamo postare un'immagine, un, un, un link o quant'altro. Potrei anche nella conclusione cioè spiegare perché abbiamo preso in considerazione questo, questo video, potrei scrivere di ho uh, proposto questo video molto breve per considerare la situazione la ah, situazione generale nella quale siamo immersi e comunicare i nostri di vista. vista ok potrei aggiungere eh, un link significativo di approfondimento quindi mi posiziono qui link metto il link no, non è venuto come link vediamo se viene il link eh, perché uh, possano approfondire un uh, video ad esempio di uh, YouTube eh, posso quindi salvare, save, ok, e, e quindi eh, vedete che eh, dopo posso mh, ri, eh, riformattare e eh, vedete che mi dà la possibilità poi di, eh, ecco, eh, save, ok, di entrare nel link il link, questo link di approfondimento è un link molto interessante che riguarda eh, De Salvatore Deca il quale fa alcune riflessioni proprio sul rapporto tra la politica la, e la scienza e l'economia nel momento del coronavirus quindi ho già eh, quindi creato ho creato la mia lesson che consisteva in, in, in questo video stimolo. Ecco. Adesso lo pauso e vado ehm, e ehm, posso avere una preview, uh, un preview. Uh, uh, posso aggiustare il setting e, e cancellare la aiuto oh, uh, Vado in uh, publish quindi, ehm, quindi vado in share, ehm, ehm, posso qui eh, selezionare se eh, ehm, richiedere agli studenti di, di usare un account ted o di non usarlo, questo account, eh, preferisco questa opzione per il momento che è più libera nel senso che eh, loro Ehm, creeranno eh, con eh, il link che manderò un semplice nickname eh, per identificare le loro risposte eh, nella, eh, nella nella pagina, quindi eh, Share. Io adesso ecco, e beh, posso eh, scegliere di eh, quindi. Il, eh, inviare per email, quindi il link per mail, copiare il link della lesson e inviarlo agli studenti farglielo avere agli studenti anche incollandolo in Classroom o in una piattaforma, poi posso condividere sui social la lezione. Quindi eh, la lezione a questo punto è pubblicata. Ok, non mando via email, quindi chiudo. Quindi view. Que allora ho eh, che cos'è il coronavirus? Coronavirus, la lezione quindi è preparata. Qui ho in watch. Il, il video in I think ho oh, le uh, domande eh, quindi potevo togliere questa va dopo lo setterò e, um, e la domanda quindi il quiz e poi la domanda aperta poi eh, in dig deeper eh, ho, la, eh, ho dato l'approfondimento in discuss ho eh, intavolato una prima discussione e posso anche eh, start a discussion and uh, finally ho eh, fatto delle considerazioni finali e ho dato questo link di approfondimento, è un link molto interessante che riguarda il Covid-19 ed è Salvatore Vecca, un filosofo riflettendo ai tempi del coronavirus, quindi il mio, poi vado Posso quindi andare a rieditare edit a lesson che abbiamo creato e quindi anche manage la discussion, quindi controllare la discussione. Come vedete ho qui ho creato con poche mosse. Il, questa breve lezione in TED-ED penso che sia utilissima nella didattica quindi a distanza e che ci possa permettere di rendere la classe virtuale che utilizziamo nella dad interattiva e comunque partecipativa che è uno degli obiettivi della uh, proprio uh, flipped uh, classroom ecco questo è uh, tutto mm, quindi vedete che ho anche qui uh, sopra del bottoni dell'edit lesson e poi posso anche review student work ecco eh, però eh, mi dice che nessuno ha lavorato ancora al, a questa lesson degli studenti quindi potrei eventualmente vedere i risultati qui e, e poi qui ho un altro anche qui la, la possibilità di share eh, il, la l'alesso quindi manderò copierò come abbiamo fatto prima il link da inviare agli studenti buonasera a tutti